ciao allora oggi apriamo insieme questa busta sorpresa di tiger che è enorme cioè, davvero una storia di quadratura perché la xl è al nuovo prezzo di 6 euro quindi prima veniva 5 adesso viene 6 è bella grande è pesante e sono stata tirata da questa cosa rosa e pelosa che vedo quindi speriamo non sia una fregatura prima di iniziare mi raccomando di iscriverti al canale se vuoi vedere altri video come questo e se vuoi essere stata per ricevere una sorpresina metteni anche un commento se non sai di cosa parlo guarda la fine del video allora come sempre le buste sorpresa dal mio, dal mio Tiger non hanno scritto assolutamente niente in nessuna parte ma questa è pesante chiusa con le graffette quindi adesso è la XL io XL non l'ho mai presa quindi adesso andiamo a sgraffettarla assieme. Ok. L'ho tolta? Sì. La apriamo, la guardate prima voi e poi dopo la metto qui e... Voilà. Allora, guardate voi. Ok Adesso la metto qui e iniziamo a pescare. Allora, se la busta è tutta così, è molto male. Allora, dunque questo è un quadernino di una collezione passata l'avevo visto in negozio è un quadernino fatto così con le pagine bianche e dei glitter dentro perché i glitter dentro? perché io questo quadernino me lo ricordo bene e aveva gel l'acqua qualcosa che, che faceva muovere i glitter peccato che in questo non c'è assolutamente l'acqua e capisco perché spero che si veda È completamente rovinato ma cos'è sembra morsicato tutto graffiato qui sono tutti piantati perché c'è una piega dove si stacca anche eh. un doppio codice perché secondo me è stato messo prima in vendita poi si è rovinato, l'hanno messo a un euro e poi dopo direttamente ed è un pacco a regalo beh, questo era invendibile e secondo me era neanche da un euro era da buttare comunque sia, un note un notes, con le pagine bianche io lo uso, però sinceramente brutta, brutta, brutta cosa cioè, è uno scarto iniziamo male? Andiamo un po' meglio, uno slime, uno slime, lo apriamo. Sapete che gli slime io ne ho solo uno, abbiamo fatto il video assieme. Allora la busta era intatta, c'è la plastica, non so di che collezione sia questo comunque. Voglio aprirlo per vedere se ah proprio c'è anche la plastica dentro e quindi è bello chiuso. Sì, mi sembra più o meno intatto. Magari giocandoci un po' è parlato, è parlato è carino, sì è, è, è normale va bene, allora questi slime sono a 2 euro ricordo che la busta costa 6 eh? io quello di prima lo, lo do come inven invendibile e quindi lo do a 0 euro lo slime è carino è carino, ok bene, pezzi di slime ovunque ok, andiamo avanti sono un sacco di cose eh, non guardo neanche cos'è però mi preoccupa un po' il fatto che avesse un codice e poi sopra l'altra etichetta la scatola è vuota quindi spero che dentro ci siano i prodotti guardiamo dopo ma il fatto che abbia la seconda etichetta era tra quelli dopo in promozione non so assolutamente che cosa contenga quindi vediamo se speriamo che il fondo sia solo uscito dalla confezione andiamo avanti cestino mm, contenitore pieghevole ah vabbè è carino pieghevole in che senso pieghevole ah cioè si smonta non è che ah sì no no è proprio pieghevole diventa proprio piatto anche questo ha un altro codice sopra quindi era finito tra le cose a un euro e poi direttamente dentro la cesta beh, mm, carino qualche potrà valere una? beh no, sia Se il secondo codice vuol dire che era già un euro, quindi gli diamo un euro e siamo a due euro vabbè, ci mettiamo dentro è una, una cassettina piccina vabbè. Leggo, a ah, eh, secondo codice, anche questo, quindi anche questo tra quelli è un euro. Secondo me, tutte le cose sono così: costume, costume, ah, è un cerchietto. vi prego andiamo avanti oh, secondo me questa è la cosa pelucciosa rosa che sentivo Sì, è lei la cosa pelucciosa rosa ma è anche carina è una pochettina orminissima, pelucciosissima rosa alla fine la borsa l'ho scel scelta per lei carina mm. va bene borsellino Dentro è fatto così, e piccino, con la cernierina, e questa ha solo un codice, quindi non è neanche fitto alle cose da un euro, ma è carina! Oh, mi piace, oh, mi risolleva la busta, questo mi ha salvata la busta, perché era quello che, non è che sapevo cos'era, ma mi attirava questa cosa peluciosa e rosa, andiamo avanti. quello è un sacco di roba, prendo dal cartellino, oh, questa è una cosa grossa, vediamo cos'è. un set di matite col secondo codice quindi tornata è andata a un euro un set di pastelli le matite con super avver avvertenze sono bisogno di avvertenze ma con l'indianino ah no ho capito perché perché non è l'indianino scusate è l'alienino comunque sono è un astuccio con dentro le matite e la testa, esatto, è un temperino. Oh no, questo è carino. Sono oh due, tre, quattro, cinque, sei matite. Secondo me ci sono tutte perché di più non so se ci stavano. Ma adesso voglio guardare il pelo nell'uovo e stacchiamo. Lo apriamo, questo. che Non si apre ma io ho i forbici. Lo apriamo perché devo assolutamente vedere se è da sei matite il set se c'è scritto matite colorate col tempo per matite non dice da quante matite è. no ci sono un sacco di avvertenze perché ehm, perché c'è il temperino ma facciamo che è davvero da 6 questo è, è carino è carino, mi piace ci sta ah sempre qualcosa cosci da 1 euro quindi 1 2 euro lo slime 2 3, 4, questo non lo valuto, facciamo 5, poi è carina. E poi non è scritto, c'è un sacco di roba perché sento delle cose qua. C'è qualcosa disperso. Sto cercando di capire perché c'è qualcosa così. lo tiro su. Potrebbe essere questo qui. E infatti dice gomma, quindi gomma, ombrello? Così. A ombrello e vabbè una gomma. Allora, siamo quasi. Ah, no, aspettate, aspettate, aspettate, aspettate. Ah, C'era un altro pezzo. Ora ha più o meno senso. Diventa pesantissima. La mongolfiera, forse? Una mongolfiera. Sì, perché si incastra così. Mm, ci sta, è pesantissima non, non capisco cosa ci dovrei fare con questa però ok, sento una cosa grandissima ma anche un'altra cosa, secondo me sono le ultime due prima partiamo dalla piccola oh. una matita temperata, strano taglia le matite temperate con vabbè ah guardate la gomma che è completamente sporca rotta sporca tutti questi segni quando dicevo che è strano che tiger abbia delle matite temperate ecco capisco tra vabbè se le davano una pulita forse potevano anche venderla così no ultima cosa che è mi è partito l'elastico però l'etichetta è sempre attaccata mi sembra grossa no è bellissimo cos'è? l'etichetta di quelli andava a un euro? salva danaio ah! ah scusate solo un secondo no. no la busta è completamente vuota Manca il tappo sotto, c'è anche della polvere. Cioè, manca il tappo sotto, cioè, non lo vendevano mica. Cioè, eh, metti le monete qua dalla bocca, carino, bellissimo. Però non lo vendevano, non lo potevano vendere perché manca il tappo. Allora, a me non interessa perché non lo metto sul mobile ed è carino, anzi scusate. Eh. <ride> carino! Ok, però è invendibile. Ora scusate, rifacciamo un attimo i conti, ma quello è invendibile. Questa è usata, sporca. E temperata e rotta quindi è invendibile non la vendi questo quaderno non lo vendi e oltretutto è talmente rovinato che era da buttare oppure ci togli la copertina i fogli li puoi tenere per fare le prove dove c'è la cartoleria quando provano le, le bio per vedere il colore ma questo le cose carine, ah, questo qua lo potevi vendere sì, ma me è schifo, non capisco cos'è. Eh, le cose carine sono questo. Porta matite enorme, però va bene con le matite e il temperino, lo slime è funzionante. La cassettina è carina per metterci le cose, questo è delizioso ok e questa è una cavolata una, una, boh, secondo me non, non l'hanno venduta perché cioè, vorrei farvi sapere il peso saranno 60 grammi questa gomma vabbè allora direi che i tuoi prodotti vi li ho mostrati tutti sì sinceramente che schifo ma no ma letteralmente che schifo cioè se non fosse per lui che mi salva, però, mh, 6 euro, di roba che avrebbero dovuto buttare, buttare, e invece li avete messi dentro, che ci sta, le cose che non mi piacciono, ci stanno, tipo, questa non mi piace, però ci sta, questa, vabbè, non l'avrei mai presa, ma ci sta, questo non l'avrei mai preso, ma ci sta, per spacchettare qualcosa a sorpresa, ci sta. Questo qua forse non l'avrei preso, però quando l'ho visto dallo blog della busta ho detto, vedevo meno appena questa busta che mi sembra carina, è carino. E lo slime ne avevo uno, no, non lo trovo. Comunque lo slime funziona, ne avevo già uno ed è... forse l'avrei preso, forse no, ma ci sta. Ma ci sono delle cose, cioè che che sono invendibili, invendibili, questa è rotta e usata, che comunque io ci tolgo questa, ed è comunque una matita, però voi non la vendavate, questo mi, è, mi, mi, mi sta proprio, mm. cioè, è tutto, tutto rovinato, tutto, e non c'è più le, il gel dentro che ci doveva essere o l'acqua, non mi ricordo se era l'acqua o gel per far muovere queste strine tutto piegato il saldenaio manca il tappo e quindi è inservibile se non come per mobile ma non l'avreste mai venduto signori di Tiger di Reggio Emilia mi sento notevolmente presa in giro mm? basta non mi, non mi è piaciuto proprio volevo prendere una busta volevo sono andata in negozio per prendere altre cose non ho trovato nessuno che mi chiedo, i calendari? non ci sono i calendari? ci sono stati a settembre che fortuna che l'ha preso mia madre perché non ci sono più i calendari a settembre il calendario e poi basta adesso che novembre non ci sono i calendari dicembre non ci sono i calendari va vabbè. Okay. bene vabbè, vabbè, vabbè. è un mini tiger però, però prenderne giù alla gente no. in questo caso proprio non mi siete piaciuti per niente